Alla fine secondo me il migliore, secondo me, sottolineo, lo so come una casa secondo me, però è una persona che arrivi da economia, con delle conoscenze finanziarie, che poi un giorno diventerà il CFO, una persona che arrivi da, stiamo parlando di startup web, nella mia testa c'è una startup web, non clean tech, non altre cose, una persona che arrivi da ingegneria informatica, possibilmente ingegneria informatica e non informatica, che sono meglio gli ingegneri informatici, e una persona, il creativo, cioè quello che sappia fare la comunicazione, che sappia aggiungere valore a una discussione, su, insomma, una discussione creativa sul prodotto, e che sappia fare senza preoccupare della parte di comunicazione, cioè di scrittura e grafica. E queste tre persone, secondo me, sono i tre pilastri base di una startup. Sì, dispari per prendere le decisioni rapidamente, questo sicuramente, quindi dispari le opzioni diventano 1, 3, 5, poi siamo troppi. Uno non va bene, e cinque inizia a essere in tanti, cioè è molto probabile che qualcuno lo perdi per strada perché non crea la finzione del progetto. Se sei in tre, invece, sai, no, uno sgabella con tre gambe. Tutti e tre sanno che se uno se ne va, casca tutto. Se sei in cinque c'è sempre quello che cazzeggia. Ma no, qualcuno fa quanto noi, insomma, è una situazione più difficile da gestire.